Voglia di fare musica è anche un pochettino sexy Buongiorno Siamo in Corsica Precisamente a Plage Pinarello Direi una ventina di chilometri da Porto Vecchio Abbiamo deciso di partire da Moriani questa mattina fare un bel po' di chilometri Prima in un pezzo di strada quasi statale In realtà poi dopo diventa una strada un pochettino stretta Perché la Corsica insomma ha questa bellezza delle strade eh, strette Ma che corrono in mezzo a tutta quella che è la natura Una delle baie più belle eh, dicono del, della Corsica del Sud queste chiesse nere in realtà sono delle alghe, ma sono le stesse che vedete lì a riva. Praticamente non vengono tolte perché specie protette, sono specie protette perché eh, queste alghe praticamente aiutano a, a, a far sì che la, la, la micro, microfauna eh, possa continuare a riprodursi e che quindi i pesci che ci sono all'interno di questa baia abbiano praticamente il loro plancton per mangiare. No, ma secondo me è un paradiso, mm, mettete la maschera come ho fatto io questa mattina, eh. Non ci sono tantissimi pesci, forse per via delle vacche, ma... adesso però ho deciso che okay, un po' di sport bisogna farlo quindi dopo aver giocato a pallone dopo aver giocato a racchette quelle da spiaggia andiamo a affittare il SUP, quella tavola tipo surf eh, che è gonfiabile dove stai in piedi e praticamente con uno dei remi vai avanti Indietro, indietro, indietro, fai un po' di movimento, ti fai un po' le braccine, le gambe e devi cercare di non cadere. Insomma, il divertimento qual è? Non lo so, è carino. Insomma, ti rilassi, pensi ad altro o, o niente, pensi solo ad andare, andare, andare, andare a vedere quello che è la costa in questo caso ti, ti offre. E... Ah, come vi dicevo, ho preso il sugo, ho mareggiato il sugo. In realtà vabbè, ho già un pochettino su no, ho pagaiato anche io però è anche bello farsi un po' portare quindi adesso mi sto facendo trascinare da lui che sta pagaiando senza farmi dare il giro a spero e poi insomma ammiro e mi lascio trasportare dalle onde vedendo questo mare Mandi coghi sonai o baba ese e in Nor sarà e sarà vengo d'un paese senda sur riata o mio baese Stasera chiuderemo il tutto con una cena come di consueto a Porto Vecchio perché le volte che veniamo in Corsica insomma una sera la dedichiamo ad andare a Porto Vecchio tra l'altro bellissima cittadina e dove poi mangiarci le nostre cozze tutte insieme. Domani andremo a scoprire altre spiagge, perché poi il bello di viaggiare, di fare dei viaggi, è quello anche di non rimanere sempre nello stesso posto, ma viaggiare. Forse è un po' faticoso, ma non importa. Una settimana comunque di relax, visitando e scoprendo posti nuovi, è la cosa più bella che ci sia. Guardate, tra l'altro, il bello è vedere la montagna, poi la pineta, ed essere subito al mare con questa spiaggia bianchissima e questa acqua cristallina e dire vado faccio il bagno vado a me ne Grazie.